Ciao a tutti, vi do benvenuto sul mio canale, Voice of Africa. Se oggi è il primo giorno che sta guardando questo canale, mio nome è Gnaco Blancs in Venezia e sta guardando Voice of Africa. Questo canale è per migrazione, integrazione, cultura africana, cultura europea. Vogliamo creare una famiglia grandissima, bellissima, che non riguarda i colori di pelle, da dove viene la persona, ma insieme possiamo crescere e fare una buona integrazione sia neri, bianchi, asiatici o qualsiasi persona vi do ancora benvenuto su questo canale se non ha guardato i primi 6 video soprattutto la prima parte di Sposeresti un africano era molto interessante per vedere uh, come rispondere alle persone se vogliono sposare gli africani Oh no. Vi ringrazio tanto per il commento che mi avete lasciato la prima parte. Oggi facciamo la seconda parte. Senza perdere tanto tempo, andiamo fuori a chiedere persone questa domanda. Prima di andare, per favore, vai sotto questo video e cliccare su subscribe e lasciami il tuo commento cosa ne pensi su questo video. Iscriviti al canale così ogni volta che metto un video. Vieni direttamente la notizia così puoi prendere subito a guardare senza prendere tanto tempo. Buongiorno. Buongiorno. Uh, per piacere vorrei chiederti una domanda. Certo. Se fossi single, sposeresti un'africana? Sì, certo. Perché? Perché se mi innamoro, se mi innamorassi di un'africana, è, com è come se mi innamorassi di una cinese. La mia compagna è turca. Oh, ok. Va quindi... oh, benissimo. Uh, cosa ti piace sugli africani? Eh, dell'Africa mi piacciono tantissime cose, mi piacciono, eh, trovo che ci sia, che siano, gli africani in generale siano molto belli, tanto belli, e, e mi piace tantissimo la potenza degli africani, anche proprio la forza fisica. Hai avuto uh, la possibilità per conoscere sì. l'Africa miei amici? Sì, a voi. Uh, per fortuna ci ho anche lavorato insieme a tanti amici africani del Senegal, ah. di Saint-Louis okay. e di Dakar. sono persone fantastiche. Io amo, amo molto l'allegria dell'Africa, la storia dell'Africa, le, le favole dell'Africa. Soprattutto per i bambini sono meravigliose. Grande, grande. Sì. Grazie a te, eh, grazie a te! Ciao! Ciao. Sì, adesso mangiamo questo! Sali su! Ciao Belù! Ciao! Come stai? Grazie! Posso fare una domanda? Poi pure! Sposeresti una peccata? Perché no! Perché L'amore sì. è una accordamento La uh. provenienza è una questione di sentimenti okay con per un'altra persona, indipendentemente da come questa sia. Hai avuto la di conoscere tutta africana come Personalmente no, tramite amici, comunque persone, provenienti da Africa solo. Sì. Ti ringrazio. Prendi. come solo un bel... C'è solo... C'è solo... C'è solo... C'è solo... C'è solo... C'è solo... C'è solo... C'è una C'è opportunità per conoscere gli africani come sì, amici. Per un bacio ringrazio tanto. Vabbè. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. una domanda? Ciao. Ciao. Ah, allora benissimo troveresti un africano Sì. perché? perché siamo tutti uguali non c'entra niente il del colore della pelle hai no. avuto la possibilità di conoscere un africano Un'altra Un amici con tanti amici Sì? E come è stata la vostra reazione? normalissima a sì. quello che piace di più sulla vita? Ciao yeah. okay. no, bella Ciao E' ciao. Sì Sei single? Sì yeah. Ah allora dopo questo video Vai Cosa me Cosa una Quando sono i piani? Sì ha avuto la possibilità che per noi si deve abbattere un po' Una delle mie migliori amiche viene dalla Nigele. Oh, ok, grazie. Okay. Quindi disponibile. Allora? Eh, Il mio padre lavorando sulle navi da in Marocco. Oh, no, sì, e eh, quindi al di Africa. <ride> sì. <ride> allora, ti ringrazio tanto. Ciao bella! Ciao! Posso chiederti una domanda? Certo. Prima di tutto, sei singolo? No. <ride> ok, va bene. Va benissimo. Uh, sposeresti un africano se fosse si e Allora, certamente, perché io non.. per me non c'è differenza tra africano o altro, altra cultura, altra nazionalità trovassi bene con qualsiasi persona, sposare qualsiasi persona. Ma Hai avuto l'opportunità uh, per conoscere un africano come fidanzato, come amici? Allora, come fidanzato no, come amici sì, come amico sì, diversi. E non ho pregiudizi verso nessuno, né stereotipi alcuno e quindi ho trovato la persona perfetta, la persona più aperta e viva la diversità che tra l'altro c'è cioè anche diversità tra, tra italiani, tra, tra tutti noi, quindi sono tutti uguali, il colore della pelle è solo una Cosa ti piace di più sulla pelle? Cosa mi piace di più esteticamente o oh, in che senso? Sì, in, magari uh, ognuno ha il suo prefer preferenza, no? Mm -hmm. Qualcuno piace i colori di africani, persone, eh, alcuni piacciono come la forma di africani, cosa ti piace sui africani proprio? Allora, mi piacciono i vostri tratti, soprattutto della faccia, molto marcati, le <ride> labbra molto carnose e il vostro naso, ok? Allora, ti ringrazio tanto. Yeah. Benvenuti a casa. Uh, avete sentito quello che dicono le persone? Vuoi sentire cosa ne pensi tu? Se sei un africano, sposeresti una persona bianca o no? Lasciami il tuo commento sotto questo video. Per favore, uh, ti chiedo di iscriverti a questo canale così possiamo crescere. e Ogni settimana facciamo ancora un video. Ti ringrazio tanto. Ci vediamo settimana prossima. Con un altro video. Ci vediamo. Dio ti benedica.